Siamo al versetto 34, i farisei dopo la risposta molto fondata, molto farisaica di Gesù ai Saducei in merito alla risurrezione pongono un quesito, ehm, qui è scritto per tentarlo. Ehm, cosa significa? Non che i farisei non fossero d'accordo con Gesù, perché quella lì ovviamente era una loro ehm, dottrina assolutamente vera, reale e quant'altro, e perché capendo che la gente aveva presi in ammirazione, la didascalia, il comando <coughs> e la derascià di Gesù, essendo loro alleati contro questo nuovo maestro, cercano di prenderlo in castagna, ovviamente, all'interno all delle loro dottrine farisaiche. Ed ecco che arriviamo a una delle, delle pericope più mh, peggio, ecco diciamo così, interpretate nel mondo cristiano, facendo invece riferimento all'Editico, capitolo 19, versetto 18, secondo la l'accezione eh, linguistica ebraica, perché noi abbiamo un testo greco che recupera la, il testo greco della 70 che dà una interpretazione, non traduce la lettera, dà una interpretazione a ciò che è in ebraico. E questo non abbiamo avuto alla prova quando abbiamo, eh, non ci siamo più basati sul codice, di leningrado che è del, dell'anno 1000 conservato gelosamente eh, dalla, chiesa, dalla chiesa ortodossa e prima di prima di cumra ci si doveva basare su quel testo cumra abbiamo visto che i testi sono assolutamente coincidenti quindi la coppia di leningrado oggi san pietroburgo però nei, diciamo nei manuali nei testi di teologia è scritto codice di leningrado così è certificato all'epoca si chiamava leningrado e vediamo che ciò che è scritto nel Vangelo è una interpretazione di ciò che ehm, la settanta, quindi la settanta aveva interpretato il testo greco, il testo ebraico e ovviamente il Nuovo Testamento cita il testo greco della 70. E qui dobbiamo dare un po' di chiarezza. I farisei, avendo udito che aveva fatto tacere i saducei, si radunarono insieme, fecero proprio una specie di simbolo, diciamo, e lo interrogò uno di loro, che era un perito della legge. Perito della legge c'è in, in alcune pergamene, in altre no, in alcuni papiri, e in altri no. Comunque diciamo che uno di loro era sicuramente un perito della legge, mettendolo alla prova, dicendo, maestro, cioè Moré, non rabbie, eh, more, cioè Didascaro. quale comandamento è più grande nella legge? Intendendo legge non sempre... Il in nome si indica la Torah, in questo caso indica la Torah perché Gesù risponde, risponde citando la Torah. La Torah, ovviamente, Levitico 19, 18. E Gesù eh, risponde. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. In realtà è veafta adonai, no? Vekol... Ve le vave chave con nasce chave con meudech. Il meudech sono proprio le, le. non è la mente, sono le forze fisiche e spirituali. cioè fino allo sfinimento. Ecco, sarebbe. Quindi. Poi c'è la seconda frase, quella che a noi crea, diciamo, un minimo di di certezza, ma biblicamente dovremmo essere un po' meno certi, perché? Perché dice: questo è il grande, è il, il, primo, il primo comando, primo in ordine di importanza, perché in tutta, apro una piccola parentesi: perché in tutta la letteratura ebraica prima è l'adempimento dei comandi verso, verso Dio. Le prime preghiere si fanno verso Dio, poi tutto il resto viene dopo, verso i fratelli, verso se stesso, verso la Parmassa eccetera, viene sempre dopo però il fatto di venire dopo non vuol dire che sia meno importante, è che dipende dal primo perché se tu non metti Dio al primo posto ne consegue che tutta la tua vita è fuori sincronia può diventare filantropia ma non, ma non diventa certamente la sequela al comando di non solo di, di Gesù ma di, di tutte le, le, le leggi ebraiche il secondo è simile adesso vedete, lo dice «Ve l'erecha kamocha. come in greco, «Amerai il prossimo tuo come te stesso». La traduzione è sbagliata, perché? Perché «ve eh, afta l'erecha» c'è una lamed davanti. Se fosse «Amerai il prossimo tuo» sarebbe stato costrutto e ci sarebbe una preposizione «alef ti», no? sarebbe Aleftav sarebbe et no che poi sarebbe eh, eh, proprio l'indizio che subito dopo abbiamo uno stato costrutto eh, e quindi avremo ah ma chi che cosa no il prossimo tuo cioè il tuo correligionario, kamocha come te ora in realtà in greco nella 70 hanno, interpretato, non dico tradotto, interpretato così è il Vangelo. Dipende dalla 70. Mi dispiace dirlo, mi dispiace, voi sapete come amo il testo ebraico, mi dispiace dirlo, ma le citazioni sono quelle della 70. Quindi la Chiesa delle origini, che è ovviamente era di matrice greca, il Vangelo è scritto in greco, eh, ha recepito come ispirata, come canonica, la 70 le citazioni sono praticamente quasi tutte della 70 e le poche differenze che ci sono è perché circolavano altre traduzioni che poi ce ne sono state più di una no? della 70 eh, abbiamo quella di Aquila, quella di Teodozione, insomma ne abbiamo altre, diverse perché avevamo visto che c'era qualcosa che non quadrava e, e, e quindi ci sono citazioni anche magari di testi non, eh, che noi adesso non abbiamo in mano però sicuramente sempre di matrice greca perché in realtà sarebbe Ama E qui è Gesù che sto dando il comando Lerecha Difficile anche in ebraico tradurlo Ama Al, tu, al per ehm, Poi vediamo cosa vuol dire ama Cioè spenditi per sarebbe ecco Per il tuo prossimo Kamocha non nella misura in cui tu ti spendi per te, ma nella misura in cui lui si spende per te. Perché non è un nemico, è un tuo coreligionario, il, il tuo colui che ti sta vicino. Chi è il mio prossimo? Sapete, sempre in Luca eh, abbiamo questo discorso del, del prossimo, quando c'è la famosa parabola del, del buon samaritano, no? Chi è il mio prossimo? Perché il discorso del prossimo non era una cosa semplice, allora, per Gesù è colui che vive vicino a te, è colui che fa parte della tua fede. Ovviamente, parlando degli ebrei, erano i correligionari giudei, per noi cristiani sono i cristiani, se vogliamo applicarla a noi. Eh. Quindi, non è così semplice, però qui c'è un comando. Gesù sta dicendo recha, quindi, fai tutte le tue strategie possibili affinché il tuo vicino, prossimo vicino, a livello proprio ge ge ge ge geografico, e il tuo correligionario, ehm, spenditi, quindi perché c'è un reafta un amore, che non è un sentimento, perché io non posso amare chi non conosco, però devo eh, operare delle strategie, secondo la legge ebraica, secondo la Torah, per favorire il mio vicino come lui favorisce me, fraternamente, come si fa tra fratelli. Poi c'è anche l'eroismo cristiano, c'è ama il tuo nemico, altra pericope, eh, non come te stesso perché lui non può amarti ovviamente, però tu lo devi amare nel senso che devi fare il possibile perché non ti chiede un sentimento, perché quell'altra persona che è il tuo nemico possa arrivare a conoscere Dio, possa arrivare a convertirsi, possa arrivare in cielo con te e quindi hai acquistato un fratello, quindi la tua gioia sarà ancora più piena, quindi c'è una motivazione se volete anche di utilità. Eh, che utilità c'è che il nemico, io devo amare il nemico, perché se nemico, il mio nemico si converte, eh, ne ho dei vantaggi, eh, non piccoli, sia di gloria, sia terreni, ma anche di pace, ma anche nell'altro mondo, ecco, nell'Olam Abba. Questi due, dice Gesù, questi due comandi, sono di fatto, e questo l'hanno detto anche tanti altri rabbini ai tempi di Gesù, ne più a volte noi li troviamo, questi due... Eh, da questi due comandi, dipende, nel senso che pende è proprio come un pendale legato a un, a un gancio, ecco, poggia, potremmo dire in greco, tutta la Torah e i Nevim. La Torah che è la cosa principale, i Nevim i profeti che interpretano ovviamente la Torah. Bene, allora abbiamo quindi eh, spiegato, gettato, adesso non chiaramente mai in maniera esaustiva, abbiamo cercato comunque di vedere come Gesù, Maestro, non solo, eh, conferma ed è confermato lui stesso anche dai, dai, dai Detti dei Padri, che sono la prima raccolta della Mishnah, no? eh, Quindi, tutti i testi del 150 avanti Cristo, del 50 avanti Cristo, dell'epoca dell'anno Zero diremmo noi, e dell'epoca subito antecedente alla distruzione del Tempio prima e di Giuseppe dopo. Eh, quindi, non solo conferma queste cose e Gesù stesso è confermato da queste cose. Ma. Ci ha dato la possibilità di chiarire finalmente cos'è questo discorso dell'amare il tuo prossimo come te stesso. Allora abbiamo visto che è un'interpretazione della 70 del testo ebraico che era andato perso, l'avevano solo gli ortodossi di San Pietroburgo, l'abbiamo ritrovato a Cumran, abbiamo visto che il testo di San Pietroburgo e quello di Cumran, a parte qualche leggera lezione variante che ci sta come nel Nuovo Testamento, ci sono tante lezioni variante, praticamente è praticamente identico e quindi Sappiamo cosa Gesù può aver detto in aramaico di un testo ebraico, di Levitico 19, 18, e che per noi diventa, per noi diventa legge, perché l'ha detta Gesù che Dio ha fatto carne, perché è maestro di Israele, ma soprattutto perché questo prossimo non è soltanto un correligionare giudeo per un giudeo, ma è un vicino che sta vicino a noi ma gesù non dimentichiamolo mai ci obbliga ci comanda di amare anche il nemico non in questa pericope in un'altra vi saluto e vi ringrazio se pensate che se è stato di vostro gradimento potete mettere un like, se non l'avete ancora fatto vi chiediamo gentilmente di potervi iscrivere al canale e di attivare la campanella grigia per tutte le nostre eh, novità e tutte le cose che usciranno a Dio piacendo da qui in avanti. Ciao e alla prossima!